Oggi ci hanno consegnato le, le pagelle con i voti del primo quadrimestre. Ma in una faccia, cosa ti preoccupa? È che... non lo so, se alla fine dell'anno riuscirò ad avere la media del 7, mio papà mi ha promesso che mi regalerà un cucciolo, però guarda. Allora, vediamo. Ma di greco hai 8, buono. Mm. Di inglese hai 7, però in effetti di matematica hai 4. Mm. Non lo so... Mm. Alice, per calcolare la media dei suoi voti, dovrà utilizzare la media aritmetica. La media aritmetica di due o più numeri è la somma dei valori numerici divisa per il numero di valori considerati. Dati quindi n valori numerici, che chiamiamo x1, xn, la media aritmetica è uguale alla sommatoria per i che va da 1 a n, di xi fratto n. Nel nostro caso gli xi sono i voti presi da Alice, e n è il numero di materie. Alice ha preso i seguenti voti. Abbiamo sommato i voti di Alice e li abbiamo divisi per il numero di materie. Il risultato finale è 7,125. Il papà di Alice le prenderà un cucciolo. Ti ricordi quella borsa di studio? Quella di cui mi avevi parlato, ma un po' di tempo fa. Sì, un po' di tempo fa. Ecco, avevo visto che per ottenerla eh, ho bisogno della media del 27. Guarda, di lingua francese ho preso 29 e sono 12 crediti. Di letteratura russa ho preso 25 e sono 6 crediti. E di filologia slava ho preso 28 e sono 3 crediti. Quindi potrei calcolare la media con lo stesso metodo, no? Penso di sì, non lo so. Ma dei crediti cosa me ne faccio? In questo caso Flora non potrà usare la stessa formula usata da Alice, ma dovrà utilizzare la media ponderata perché i suoi voti hanno pesi differenti, dati quindi n valori numerici che chiamiamo x1, xn e dati i rispettivi pesi, p1, pn. La formula della media ponderata è uguale alla sommatoria per i che va da 1 a n di x per piconi fratto la sommatoria per i che va da 1 a n di piconi nel nostro caso gli x sono i voti presi da flora i piconi i crediti relativi a ciascun esame n è il numero degli esami considerati questi sono i voti di flora Al numeratore abbiamo sommato i voti per i rispettivi crediti. E al denominatore abbiamo calcolato il numero totale di crediti. Il risultato finale è 27,3. Flora otterrà la borsa di studio, ciao Anna, come stai? Ciao, oh, tutto bene, tu? Tutto bene, ma ascolta, ero qui che leggevo come verrà valutato il test multidisciplinare che farò la settimana prossima. Te lo posso mica leggere? Allora, qua dice, nella prova multidisciplinare di Storia, Inglese, Matematica, Diritto, gli studenti verranno valutati con un punteggio da 0 a 15 per ogni materia. Il voto finale è dato dalla media dei quattro punteggi parziali. La prova non si considera superata se uno studente prende 0 punti in una delle materie. Non riesco però a capire come verrò valutata. Tu l'hai mica capito? Per risolvere il tuo problema, Chiara, bisogna usare la media geometrica. Questa, infatti, essendo basata sul prodotto, è l'unica media che consente di escludere uno studente che abbia riportato un punteggio nullo in almeno una delle quattro materie. Dati n numeri positivi, x1, xn, la media geometrica è uguale alla radice ennesima della produttoria per i che va da 1 a n di xi. È importante che tutti i numeri su cui si calcola la media siano positivi. Infatti, se anche soltanto uno fosse nullo, per la legge di annullamento del prodotto, la media geometrica sarebbe automaticamente nulla. Supponiamo adesso che questi siano i voti che prendi al tuo test e proviamo a calcolare la media geometrica applicando la formula. Abbiamo quindi calcolato la radice quarta, perché 4 sono le materie del test, del prodotto dei voti. Il risultato finale è 12,6, che sarebbe quindi il tuo punteggio se prendessi questi voti. Ciao, ho appena comprato il gelato per la cena di sabato. Grazie mille, perfetto. Alla fine quanto ne hai preso? Uh, quanto non lo so, ne ho scelti tre gusti, ho preso 10 euro di ciascuno. Beh, direi che va benissimo. L'unica cosa dobbiamo capire poi come dividere la spesa, perché sappiamo che tra i nostri amici se ne saranno alcuni che mangiano molto più degli altri. Hai ragione. Uh, quello che so è che quello alla fragola costava 16 euro al chilo, quello al cioccolato 20 e quello alle paste di meliga 25, ma non potevo non prenderlo. No, no, no, hai fatto benissimo. Beh, allora in pratica ci resta da capire quanto hai pagato in media al chilo il gelato che hai acquistato. Ma come facciamo? Ehm... Uh... Per risolvere il loro problema, Elena e Chiara dovranno utilizzare la media armonica. Dati n numeri positivi, x1, xn, la media armonica è uguale a n fratto la sommatoria per i che va da 1 a n di 1 fratto xi. Questi sono i gusti scelti da Elena con i rispettivi prezzi al chilogrammo. Calcoliamo quindi il prezzo medio di un chilogrammo di gelato applicando la formula. Al numeratore abbiamo quindi 3, che è il numero di gusti, e al denominatore la somma degli inversi dei prezzi al chilogrammo dei vari gusti. Il risultato finale è 19,67, che è la risposta alla domanda che si erano poste Elena e Chiara.